se se vogliamo leggere un altro piccolo brano e poi eh, dobbiamo comunque parlare oggi dell'editoria a pagamento eh, infatti sì, però leggiamo allora prima spezziamo con sì. un altro brano mentre aspettavo una stanchezza inaspettata mi fece addormentare in quelle tre ore di sonno sogna Rebecca vestita come le sue colleghe molto truccata e dall'aspetto molto volgare Aveva in bocca una gomma da masticare e ruminava come una vecchia mucca stanca. Il rossetto magenta spiccava sulle sue labbra come l'unico tocco di colore in un film in bianco e nero. Mi ricordava una pellicola vista molti anni prima, nella mia altra vita, Sin City. Aveva una borsetta nera coperta di strass, piccola e vuota, come sapessi che era vuota è un dettaglio di cui non so davvero darvi conto, e agitava con la agitava nell'aria con spavalderia. Ancheggiava e il suo corpo stretto in uno striminzito abito nero sembrava ondeggiare al ritmo del suo cammino. Guardarla mi faceva sentire a disagio, e poi era, co era come se il mio stomaco sprofondasse sotto il peso di un enorme macigno. In questo sogno delirante mi avvicinavo a lei e le urlavo di andare a rimettere i suoi vesti i su i soliti vestiti, di andare a coprire quelle gambe e togliere quel trucco, e maledizione, sputare quella gomma. Non le vedevo gli occhi, erano velati da una leggera stoffa nera, rettangolare, attaccata a chissà dove. Allora alzavo con timore quel velo, e sotto vedevo i suoi occhi, spenti. Mi svegliai di soprassalto con il cuore che mi esplodeva nel petto e la cercai subito con lo sguardo. Non c'era. Sospirai e mi imposi di, di calmarmi. Avevo avuto incubi peggiori, tutto considerato. Prima di passare alle cifre, che è una, una piccola introduzione poi all'editoria. All quanto questo capitolo, che comunque mi aveva colpito l'ho letto, quanto questo capitolo hai risentito della tua passione cine, cinematografica? Questo in particolare? Sì. Abbastanza, ma in generale sempre quando scrivo collego delle frasi che mi vengono in mente. C'è cioè, magari io non so, un film in particolare che ti ha ispirato nel preciso capitolo. No, i Sin City, che ho nominato nell'immagine di questo rossetto magenta in mezzo al bianco e al nero mi ha ricordato questo film che poi tra l'altro non è neanche un film che mi è piaciuto particolarmente però i film mi piacciono molto sono un'appassionata di cinema e spesso mi capita quando scrivo quando cito qualcosa in generale quando racconto di avere delle immagini in testa di qualche film a volte addirittura anche i libri stessi mi vengono in mente riferimenti a personaggi e mi piace a volte tirarli dentro quando ho un'attinenza, che mi sembra anche un, un arricchimento del, della storia Adesso è vero che ci citerai tipo due o tre tuoi film preferiti, due o tre libri preferiti tuoi? Sì. Eh. Eh, vabbè, film Tempi moderni di Charlie mm. uh, Chaplin. Mm. Sicuramente beh, a me piace molto Il senso degli innocenti, uno dei miei film preferiti. Oppure, non ti posso dire, Big Fish, di cui parlo anche qui, ti imbatto. Il ti, ti piacerà molto <ride> Questo è un riferimento comico a un film ridicolo quindi non lo toglierò eh, Libri invece vabbè è molto difficile tra i libri davvero belli però di recente ho letto I miserabili mi è piaciuto molto Insomma, Uno dei miei libri preferiti è Il Continuo Montecristo eh, un altro. Un eh. orizzonte questo che ti piace il continuo? Sì, sì, eppure non l'avevo ancora letto. Eh, eh. eh. C'è cioè, un'empatia con, con eh, un eh, evidentemente il, sì, il Evidentemente si. Sì. un costume. E eh, poi mi piace moltissimo uno dei libri, tra i più belli che ho letto Furore di Steinbeck. Non so se lo conoscete. Un taglio abbastanza classico pure come. Diciamo che solo tre libri da dirti è molto difficile. Cioè, ti dico i primi che mi vengono in mente, poi Furore mi ha colpito tantissimo il libro che ho davvero adorato il Conte, di Monte, Cristo, il Conte di Monte Cristo anche. Miserabili è una lettura recente che mi ha colpito. Io leggo tantissimo, però pochi libri mi piacciono. Quindi tra i recenti mi viene in mente proprio questo. Però ah. mi piace molto altro, cioè ho gusti vari. La poesia la frequenti pure? Abbastanza, parecchio. Mi piacciono molto gli autori russi, Maikovsky, Esenin, Tusenko e via dicendo. Già, no. No? Non ti piacciono? Non ti piace questa parola ah. sì, sì. Vabbè, voi ti consigliamo okay. qualcosa. No, poi nella poesia mi piace Armanès, eh, mi piace Oscar Wilde anche nella poesia, eh, oppure um, Ungaretti tra gli italiani, anche un po' di poesie classiche di, di Pascoli, però non è, non è tra i miei preferiti. Comunque, non come Maicovski, che è davvero il, mio, il poeta migliore, a mio giudizio, tra tutti quelli che ho letto. Lo adoro. Vabbè, c'è anche una poesia lì dentro, sua. un pezzo. Quindi. Bene, adesso scendiamo dalle stelle, ai numeri. Sì, perché facciamo una piccola introduzione? Perché Chiara è, è attiva, ha un suo blog, è, e c'è una sorta di, di sua piccola crociata contro l'editoria Paremento, è impegnata da questo punto di vista e quindi io oggi sono andato a rivedervi un po' i dati che l'associazione italiana degli, degli editori insomma, fornisce circa l'universo libro e risulta che nel 2009 la statistica portata a compimento che eh, sono stati pubblicati nel 2009 58.000 libri e il 64% di questi, di questi libri, quindi più di 37.000 eh, sono novità e quindi questo vuol dire che ogni giorno, domeniche, sabati, Natale, che ferragosti compresi, vengono più o meno stampati 101 libri in Italia, ogni giorno. E nel 2009 i lettori, come si distinguono, si caratterizzano, di almeno un libro non scolastico letto nell'ultimo anno, lo hanno fatto il 45% degli italiani. Che adesso facciamo per alzata di mano, ci confrontiamo pure con le statistiche. Eh, quindi eh, almeno un libro nel corso dell'anno l'hanno letto 25 milioni di persone il 45% chi è che nella sala legge almeno un libro all'anno? Cioè, cioè, un, un libro all'anno? No. Cioè, no. da uno a tre? No. Da, da uno a tre? tu non sai tutto facciamo prima a fare il contrario c'è qualcuno che non legge alcun libro durante l'anno, compresi i testi scolastici? Eh, io non ci credo la vedo, la vedo troppo. eppure le, le statistiche no, abbiamo un po' scherzato però parlano chiaro allora, il 55% degli italiani ovvero la, ma la maggioranza assoluta, tolti i libri della scuola che legge in maniera precaria quindi in inglobando anche gli studenti ma comunque tutta la fascia d'età, non legge davvero nemmeno un libro, nemmeno per sbaglio, nemmeno perché è lì appoggiato e se si fa a mente locale e ognuno di noi ci si guarda attorno, è ovvio che noi non facciamo statistica perché di domenica sera alle dieci e mezza siamo all'interno di un caffè letterario a sentire un'autrice che presenta il suo libro, però non siamo un campione attivo. Un'autrice che non è stata in tv, per esempio. Un'autrice che non è stata in tv, non eh, ancora. Eh, non ancora. Però è questo. Poi le statistiche vanno avanti, perché tre libri all'anno già sono poco più di 11 milioni. Da 25, tre libri all'anno arriviamo a 11 milioni e poi c'è di un libro al mese che è considerato oh, per la statistica il grande lettore, il grande lettore è già considerato chi legge di media un libro al mese, quindi 12 libri all'anno, e qui scendiamo drasticamente, arriviamo a 3.800.000 milioni e che è nella totalità della popolazione italiana stiamo parlando più o meno del 6%. Al nord, tra parentesi, leggono molto di più rispetto che al sud, perché al nord si parla del 55% dei lettori, al sud più o meno del 30% quindi da noi le cose peggiorano ulteriormente, e perché eh, ho iniziato con, uh, vabbè, facciamola pure questa statistica, chi è che di voi legge più o meno un libro al mese, quindi 12 libri all'anno ci arriviamo? Molto, molto, molto. Vabbè, la statistica qui è un po' più elevata rispetto, rispetto a quella nazionale. No, ho voluto portare queste, queste fredde cifre, queste statistiche, giusto per, per entrare all'interno del mondo dell'editoria, perché ovviamente... Io credo che in linea di massima tutti sono d'accordo sul fatto che l'editoria a pagamento di per sé abbia qualcosa che non va, cioè l'editore che chiede grosse cifre per pubblicare un libro è un editore che non è che ci metta molta moralità e molta passione in quello che fa. Però ecco io volevo pure rendere, rendere tutto questo perché parliamo di, di uno scenario che non è che dei de più edificanti e quindi è giusto pure eh, capire che... Eh, un editore in questa condizione deve pure in piccola parte tutelarsi, e lo faccio proprio per anticipare, magari dare spunto anche a Chiara stessa. Eh, un editore che chiede grosse cifre non sarà incentivato ovviamente a, a, a promuovere il libro stesso e quindi a scommetterci su quel libro. Un editore che, che magari chiede all'autore di comprare qualche copia. Ecco, a, mio, a, a mio modo di, di pensare, cioè, ci sta pure all'interno di, di questa panoramica. Adesso però vediamo Chiara che taglio vuol dare a... Sì, vedi, adesso disturbo io, perché... <ride> no, giusto per chiarire il tutto, perché così abbiamo anche più curiosità di, di sentire, Chiara, il 99% dei libri che vengono stampati, vengono stampati in perdita, parlo di grande editoria però, nel senso che... Quando andate in un settore novità di una libreria e se voi fate di 100 le novità, 99 di quelle novità vengono stampate con i soldi di quel titolo di classifica che fa il numero. C'è la solitudine dei numeri primi, c'è Gomorra e poi c'è una marea di giro, di novità che escono con Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, di libri che stampati 50.000 ne tornano indietro all'editore 49.500. E poi invece c'è il titolo di punta, quello pubblicizzato, quello di classifica. E all'anno, fra le migliaia di titoli che Gianluca prima ha anticipato, possiamo metterli a novello 40-50 titoli in un anno, che riescono a superare quello che è il punto di pareggio dei costi prodotti di libro e poi ad avere successive ristampe continue che portano a sostenere il mondo dell'editoria. E ora lascio la parola a Chiara. Diciamo che le logiche delle grandi case editrici... Io non le capisco un, che, un po' perché sono inavvicinabili, cioè per uno scrittore che non abbia un nome noto o delle grandi cifre da spendere, eh, una cassa editrice come la Mondatori, facciamo nomi, è inavvicinabile, cioè si mandano delle lettere e si riceve in risposta qualcosa come noi non valutiamo eh, assolutamente sordienti. Questo è assurdo perché poi vengono pubblicati libri di persone invece che non sono conosciute, quindi sono esordienti. Per cui non si capisce se queste persone che ci arrivano abbiano dei canali particolari, preferenziali per cui arrivano, se paghino, se abbiano le conoscenze. Io questo non lo so e non voglio dire nulla. Però sì, è vero questa cosa dei, dei titoli che coprono le perdite degli altri libri. E anche qui è assurdo perché diventa, la cultura diventa un business e la qualità è sempre che ne risente, sempre a proposito della piccola editoria poi è ancora peggio perché questa cosa di eh, chiedere dei soldi a, agli esordienti in generale agli scrittori che si rivolgono a certi editori fa un danno gigantesco non soltanto agli autori stessi che spendono dei soldi in pratica senza vedere più nulla e senza ottenere niente neanche a livello letterario cioè a livello di soddisfazione ma eh, danneggia tutto il sistema quindi ci si trova intasati di libri eh, anche serate come questa magari vengono viste eh, come l'ennesima seccatura dell'ennesimo che ha pubblicato pagando perché essendoci troppi titoli eh, e non essendoci selezione perché basta il denaro la qualità inevitabilmente scende e eh, il, il lettore deve praticamente capire in mezzo a un marasma terribile a una marea di titoli quale valga la pena leggere e su quale puntare a spendere dei soldi addirittura anche quello che tu dicevi delle poche copie da acquistare purtroppo anche quello è un problema perché ehm, è proprio una questione di mentalità cioè un editore dovrebbe fare il suo lavoro vale a dire dovrebbe essere capace di investire dei soldi e poi di recuperarli vendendo cioè l'autore deve mettere soltanto la propria opera L'editore mette il suo lavoro, è un normalissimo contratto, però non dovrebbe implicare che l'autore paghi. In teoria l'autore sta già pagando, la sua parte di pagamento è l'opera. L'editore dovrebbe investire e lì dovrebbe essere capace di vendere. Vendere in un paese come l'Italia dove sono quei dati terribilmente preoccupanti, tra l'altro, molto difficile. E però facendo leva sull'ego delle persone e molte volte anche sul, sull'ignoranza, nel senso proprio di non conoscenza dell'ambiente, negli ultimi anni si sono sviluppate tante di quelle case editrici a pagamento. Cioè...